Noi scoppiamo di salute e viviamo in un giardino, davvero non ci importa Siamo tutti collegati, siamo l'unica catena di reazioni e di legami Lo stesso corpo, siamo parte di un sistema che dobbiamo Poi siamo noi, siamo parte di un ambiente che dobbiamo rispettare mantenendo l'equilibrio, dai che ce la fai. Costruiamo un, costruiamo un nuovo ambiente, un ambiente. possiamo farlo. possiamo farlo lo stesso, stesso corpo, lo stesso corpo.